Ciao a tutti sono Candide e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio realizzare insieme a voi una mini mini mini Midori che diventerà un portachiavi. È una cosa semplicissima eh, come video che appunto voglio fare in questo, in questo periodo ormai eh, così estivo, eh, però è una cosa molto carina. Eh, tra l'altro come particolarità voglio fare anche diciamo la copertina plastificata e eh, così veramente diventa una cosa che uno non ha, non ha proprio problemi a utilizzare come portachiavi perché ri rimane anche molto molto solido quindi cominciamo con eh, partire nel dividere in quattro un foglio eh, che io ho sporcato con, con il tè quindi ehm, allora anzi facciamo così lo facciamo di una misura precisa, così tanto lo taglio con la taglierina, voi al limite lo taglierete con la forbice, però faccio così. Lo faccio diventare un 20, il mio foglio A4, così vado a tagliare praticamente 5 4 strisce da 5 cm. Così abbiamo delle misure più, eh, più precise, facciamo più in fretta. Quindi vado a tagliarne 5 5 quindi sono quattro pezzi così da 5 centimetri a questo punto prendo ogni striscia e la vado a dividere questo lo facciamo prendo un attimino il mio okay. il mio osso così più precisa vado a dividere, guardate, a metà piego di nuovo a metà in questo modo così e piego di nuovo a metà in modo da avere questa dimensione che sarà la dimensione del nostro libricino, diciamo lo facciamo su tutti e quattro i pezzi Allora, piegati in questo modo, andiamo a fare di ognuno le pieghe così a fisarmonica, in questo modo. Lo facciamo per tutti e quattro i pezzi e schiacciamo bene. Operazione semplicissima e velocissima, così. Ora con della colla vinilica andiamo ad unire i nostri quattro pezzi, li uniamo in questo modo, allora partiamo dal, dal primo pezzo, allora uniamo l'ultimo quadratino con un quadratino del pezzo successivo, semplicemente, quindi vado a mettere della colla vinilica, così. Dovete controllare che continui sempre la fisarmonica, questa è una cosa importante. Eh? Quindi mettiamo dell'altra colla Ok, così in modo che che continui sempre in questo modo abbiamo unito vedete tutti i nostri quattro pezzettini di carta siamo andati a creare il nostro libricino ora dunque ho tagliato eh, un eh, pezzo di un pezzettino di carta delle dimensioni di 9x5,5 cosa vado a fare allora per plastificarlo non, ho preso del faccio vedere il tubo Praticamente questa è della semplice carta plastificata, quella che si utilizza per rivestire i libri scolastici, per esempio. Quindi è una cosa che trovate in qualsiasi cartolibreria e anche a basso costo. Quindi eh, utilizzerò questa per andare a rivestire la mia carta, quindi per plastificarla. Cosa faccio? Taglio un pezzettino che è un pochino più grande. Vabbè, adesso intanto lo taglio così perché... È proprio esagerato poi dopo vediamo quindi vado quindi vado a spellicolare la mia carta plastificata così l'appoggiamo in questo modo e poi andiamo ad appoggiare sopra centrato il nostro pezzettino di carta così ora non importa se non è proprio centrato io cosa vado a fare lo vado adesso a tagliare intorno in modo da lasciare giusto un centimetro per parte non di più da tutti e quattro i lati così e anche di qua poi vado a smussare come facciamo per le copertine dei nostri album, i quattro spigoli, lasciando circa mezzo centimetro dallo spigolo. E adesso non vado nient'altro che, che, che a piegare la mia plastichina, così, giusto da foderare la mia carta in questo modo qui ora la nostra copertina vedete plastificata vedete che lucida quindi rimane decisamente più più resistente quindi cosa facciamo dobbiamo semplicemente andare ad incollare la nostra non è il caso di rivestirla nell'interno perché tanto verrà completamente ehm, coperta diciamo la parte dalla nostra da, dai nostri fogliettini quindi posso tranquillamente lasciarla così cosa faccio visto che ho utilizzato della, della della plastica anziché mettere la colla vado semplicemente a mettere del biadesivo per incollare il mio libricino alla mia alla mia copertina tagliati i miei pezzi di biadesivo vado ad incollarli per il momento sul sui due lati così del libricino in questo modo da una parte e dall'altra ok prima però di andare ad incollare l'interno alla copertina dobbiamo forare per e andare ad, um, ad inserire l'elastico per fare la classica chiusura della midori. ora con il punteruolo vado a forare al centro chiaramente lo faccio ad occhio tanto talmente piccola che non è il caso di prendere le misure ma se volete chiaramente potete prendere le misure vado a bucare e adesso vado ad inserire il mio elastico Ora, questo elastico è un po' grande però io ho solo questo. Se avete un elastico più sottile meglio ancora, quindi andiamo a tagliare un pezzo di elastico tipo vabbè, lo tagliamo. Un po' più lungo. Poi lo andremo a ridurre. Ora devo allargare il foro perché, chiaramente, questo elastico è un po' più grosso. Allora, prima di andare ho inserito, ho inserito una parte dell'elastico dentro, eh, dentro il, la mia Midori, dove andrò poi a fare il nodo, ma prima di inserire la seconda parte volevo utilizzare un bottone, guardate, utilizzo questo bottone che farò passare in questo modo, così. E così perché mi servirà per abbellire la chiusura così ok e adesso vado ad inserire anche il secondo elastico all'interno del mio foro in questo modo ora andiamo più o meno a calcolare la lunghezza dell'elastico che potrebbe essere questa così poi spostiamo il nostro bottone e andiamo a fare un nodo quindi vado a tagliare un po gli elastici in modo che non escano fuori e adesso vado con il biadesivo ad attaccare il mio libricino interno quindi lo incolliamo qui da un lato lo centriamo così e ora andiamo a chiudere in questo modo qui dall'altra parte ok guardate che simpatico abbiamo la nostro libricino vintage e ora lo chiudiamo col nostro elastico andiamo a centrare il nostro bottone in questo modo qui ora faccio ancora un'operazione allora riapro un attimino sempre con il mio punteruolo vado a bucare tanto abbiamo plastificato vado a bucare in prossimità del del del bordo del nostro di bricino e adesso vado a buttare il portachiavi prendiamo il nostro portachiavi nostro anellino questo è un kit di portachiavi che trovate la descrizione in descrizione del video trovate il link ai prodotti chiaramente sono dei portachiavi dove c'è anche l'anello da 5 mm da decorare in in plastica ma io in questo caso eh, utilizzerò utilizzerò solo i particolari per per fare l'aggancio ai portachiavi e non utilizzerò il cerchietto quindi utilizzo solo questa parte quindi vado a chiudere in questo modo così e adesso mettiamo anche uno dei nostri pendagli che sono sempre fanno sempre parte del kit Quindi andiamo ad inserirlo in questo modo, così, e poi anche sempre che fa parte del kit vado ad inserire un moschettone così volendo si può utilizzare anche da agganciare alle borse, per esempio, dove volete, o ad agganciarlo direttamente col moschettone ad un altro portachiavi. Quindi andiamo ad inserirlo, richiudiamo, ok, e guardate un po', questo è il, la nostra micro Midori portachiave terminata. Vedete che è molto, è molto resistente quindi si può tranquillamente buttare in borsa con le chiavi non c'è nessun problema e, e chiaramente l'interno eh, è carino perché voi potete tranquillamente personalizzarlo per esempio io adesso l'ho lasciato così però se lo dovete regalare per esempio potete anche scriverci qualche cosina e, e rimane, una, rimane una cosina semplice ma, ma, ma carina.